benvenuti a tutti da un 2 3 ricreo oggi realizziamo Lara una bambola ballerina disegno le parti della bambola sul tessuto messo in doppio devo fare quattro gambe quattro parti di gambe due di corpo e due di testa e quattro braccia per avere tutte le parti della bambola riporto il disegno con un pennarello da stoffa questo qua eh, sparisce con l'acqua naturalmente bisogna prima provare su un pezzo di tessuto poi ce ne sono invece quelli che spariscono col calore La macchina mettete dei punti piccoli in modo da poter girare ed essere più precisi possibile. Allora, prima di ritagliare le parti cucite, le immergo in acqua per eliminare i segni. Per farvi vedere questo pennarello va via con l'acqua, quindi una spugna bagnata Adesso lo immergo in acqua e faccio tutto in una volta. Dopo, quando sarà asciutto, ritaglio le parti, le giro e poi le imbuttiamo. Una volta lavato, vedete, il segno è andato via. Ora procediamo a tagliare tutti i pezzi. Nelle braccia fate anche dei tagli nella mano, qui dove c'è il pollicione, sul polso. Adesso ho rivolto tutte le parti, quindi due gambe, due braccia, il corpo e la testa, aiutandomi dove non arrivo con un bastoncino. imbottiamo le varie parti quindi ci vuole l'ovatta un qualcosa di sottile io ho un vecchio uncinetto di plastica e un bastoncino mi aiuto con delle pinzette perché il buchino è piccolo anche per le mie dita che non Spingete verso il basso e poi, siccome la manina è, è di Tion, oh, sono piccolo. Uso un uncinetto per far arrivare. Dovete imbottire abbastanza bene perché non ci siano grinze, per cui ve ne vuole un po' di imbottitura. infilate un po' e poi la schiacciate in fondo bene riempito la vostra parte. Andiamo a chiudere l'apertura. Ago il filo in tinta, un nodo e facciamo un punto invisibile. Avviciniamo i due lembi. Facciamo un puntino su un lembo poi ne facciamo un altro dall'altra parte. In questo modo chiudiamo la parte: un punto da una parte. Faccio il punto proprio sulla linea della piega, e vedete si chiude. Adesso due puntini per bloccare il filo, poi non lascio che il filo. L'ultimo lo mando da un'altra parte tiro e taglio il filo, in questo modo poi il filo scompare all'interno della, della parte. bottito e chiuso tutte le parti, quindi due gambe, due braccia, la testa e il corpo. Adesso incollo la testa al corpo, col dito gli faccio una piccola sete, è l'unica parte che non ho chiusa. Faccio la sede per poter inserire il collo, poi lo vado a cucire, ma prima metto un puntino di colla in modo che mi stia fermo in posizione, allora io infilo dentro il collo, adesso vado a cucire Ora che la colla ha preso, cuccio tutto in giro in giro al collo, per dei, con dei piccoli punti nascosti. Ora posizioniamo le gambe. Attenzione che hanno un verso. La punta della ballerina va di qua e la punta della ballerina va di qua. Vedete nel corpo c'è l'incavo per mettere le, le gambe. Quindi uno di qua e una di qua. Faccio un puntino su quel, sul verso giusto, giusto per non sbagliarmi. Uno qua, uno qua. Questo so che va per l'interno, dove ho messo il puntino. Adesso mi servono due bottoni e un filo molto resistente. Io ho un filo cerato, che quindi faccio solo un giro e quindi questo qui dopo non si rompe. Se invece avete un filo di nylon o comunque più sottile, mettetelo doppio, triplo, in modo da fare un giro unico. Vi vuole anche un ago che passi per i fori e che sia abbastanza lungo per andare per attraversare la bambola. lasciato un po' di filo, ho messo il nodo solo perché non mi scappi e casomai viene bloccato, in modo da dopo poterlo bloccare, qui, adesso passo, qui vedete avevo messo il punto blu, Lo metto proprio al centro, ma leggermente spostato in avanti, appena appena. Ancora non tiro, perché sennò mi scappa il filo. Quindi, io ritorno indietro. Uno Mi sono portata con l'ago all'interno del col filo e adesso con l'inizio faccio il nodo le gambe della mia ballerina si possono muovere. Ora facciamo la stessa cosa con le braccia. Allora io come prima un puntino per dove passo con perché la voglio posizionare lì la, il mio quindi lì, e quindi un puntino qui, perché le braccia saranno così, corretto, Adesso prendo il filo che mi serve per andare e venire, un po' di più naturalmente, che magari... un nodo giusto perché non, il filo non mi scappi in filo parto dal dentro quindi lascio sempre una parte di filo metto i miei bottoncini ritorno sul Allora ho posizionato il bottone, adesso attraverso il corpo a livello delle spalle mi infilo nel puntino che avevo fatto prima prendo il bottone e mi rifaccio un altro giro io ho un filo molto resistente, come vi ripeto, se avete un filo non molto resistente, più sottile, fatelo direttamente doppio triplo, in modo da fare questo passaggio una volta sola. Adesso io mi riporto sulla spalla di qui. ripasso la, il braccio da cui sono partita, ecco fatto, il mio inizio, qua. entro all'interno, benissimo. Sono ritornata all'interno della spalla iniziale, qui abbiamo il capo iniziale del filo. Tiro un pochino per avvicinare. Faccio il nodo e siamo a posto. è fatta tagliamo il filo in eccesso Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se così mettete il like e condividetelo. Arrivederci alla prossima da 123 Ricreo.